Tra allora si è agitato per il derby. Agitati. È il 223 ⁇ derby. Sono 80.000 spettatori. C'è anche il Papa allo stadio. Oh la Madonna! Ma state calmi, no? Ragazzi, guarda che la partita, dai, su. <miglio> Maurito, sì, ciao. Ma vai tranquillo, che ho già sentito Wanda. Sì. Ti ho detto che ci pensa il toro. Sì, ci pensa il toro. Dai. Sì, ci sentiamo, ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao. Sì, ciao, ciao, ciao. ciao. Ma vedo. Dai, per... Bomber. Sì. Ma vai tranquillo. Ma... Non... Ma... Guarda, non sono nessuno. Non sono nessuno. Ma va... Ma te lo dico io. Pam, pam, pam. E l'hai risolta. Sì, vai tranquillo, ci sentiamo poi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Scusa Massimo, ma chi era? Ragazzi, era Maurito e Bomber, no? E chiamano te. Ma ragazzi, ma quando si tratta di putt, ti chiami Grino numero uno Mr. K. O no? Vabbè, ma un pronostico? ragazzi, ma la meglio mai io ti fa la Juve. Su! Forrando, prego, non mi disturbare.